Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Debian, il sistema operativo universale, capostipite delle distribuzioni GNU Linux, talvolta è considerata meno semplice di altre per un principiante di Linux, ma con la nuova versione, chiarito qualche concetto e con indicazioni giuste, potrai avvicinare un sistema operativo gratuito, stabilissimo, sicuro e imparare a conoscere Linux al meglio. Questa non è una recensione, mi rivolgo al principiante di Linux, spesso attratto da altre distribuzioni per chiarire alcuni concetti e fornire indicazioni pratiche per incoraggiare la scoperta e la messa alla prova di questo favoloso sistema operativo. Debian GNU Linux 11.1 Bullseye è l'ultima versione, rilasciata in ottobre 2021, di uno tra i più longevi ed affidabili OS open source liberi e completi. Senza Debian non esisterebbero Ubuntu e le sue derivate, Linux Mint, Elementary OS, solo per citare alcune distribuzioni GNU Linux popolari basate su Debian. Libero perché Debian non è un'azienda con scopo di lucro come Canonical che rilascia Ubuntu, ma è il risultato dello sforzo di una comunità di oltre 1500 volontari coordinati da collaudate procedure di controllo qualità per creare un sistema operativo completo, aperto, cioè ispezionabile e modificabile, redistribuibile e ricco di programmi di alta qualità. Free significa libero, ma anche gratuito. E stai certo che chi te lo mette a disposizione non spia ciò che ci fai, perché trasparenza e rispetto delle tue libertà sono lo scopo stesso di questo sforzo. Per fornirti un'alternativa a sistemi operativi commerciali di proprietà e di cui non puoi verificare il comportamento. Hai infatti libertà di scaricare ed installare Debian GNU Linux dove e quante volte vuoi, modificarlo e persino redistribuirlo con le tue modifiche. Inoltre, con il passaggio da Debian 10 Buster a Debian 11 Bullseye in agosto 2021 e poi in ottobre con la 11.1, le cose sono cambiate davvero tanto. Se non sei particolarmente sfortunato con il tuo hardware, compresi alcuni aspetti dell'ecosistema Debian, puoi trovarti benissimo da subito. Se hai già installato e configurato una distribuzione GNU Linux, non avrai problemi ad affrontare qualche accorgimento in più in fase di configurazione. Poi potrai dimenticare manutenzione o intoppi, avrai un'ammensa scelta tra tanti programmi aggiornatissimi da installare con un clic e potrai cominciare a scoprire Linux in una nuova dimensione. Partiamo. Debian, fin dalla nascita di Linux a metà anni 90, si ispira fedelmente ai principi della Free Software Foundation di Richard Stallman e mette insieme il kernel Linux e tanti programmi originali del progetto GNU. Ho già trattato questi aspetti nel video Breve Storia di Linux e in quello su come orientarsi tra le distribuzioni Linux. Di questi ultimi argomenti, e molto più, parlo anche nel mio primo ebook, Un pinguino sulla scrivania pubblicato pochi giorni fa e che proprio in queste ore comincia ad apparire in alcune delle piattaforme in cui è distribuito. Il punto di partenza per informarsi su Debian dovrebbe essere la lettura delle sostanziose Debian FAC e le note di rilascio di Debian 11, entrambe in italiano. Le oltre 100 pagine di questi due pdf sono un esempio della ricchezza e della chiarezza di documentazione disponibile. Verifica anche l'ottimo manuale di installazione ufficiale. Io riassumo brevemente, poi vedrai se approfondire. Ti do anche il mio parere su come penso sia meglio procedere se non sei esperto di Linux. Poi vediamo alcune caratteristiche di Debian 11.1 e accorgimenti per metterlo a punto. Debian GNU Linux viene definito il sistema operativo universale. Anzitutto perché oltre a un computer fisso o portatile, supporta una decina di architetture hardware differenti, tra cui, preziosa rarità di questi tempi, anche quelle a 32-bit, tipiche dell'era geologica dei computer con Windows XP. Quando ti avvicini a Debian, devi avere chiare le differenze tra i rilasci definiti rispettivamente stable, testing e unstable. Ecco come Debian descrive le tre versioni. Stable è solida come una roccia non diventa difettosa e ha il pieno supporto di sicurezza, ma potrebbe non avere il supporto per l'hardware più recente. Testing ha software più aggiornato di Stable e diventa difettosa meno di frequente di Unstable, ma quando lo fa potrebbe volerci parecchio tempo prima che le cose vengano aggiustate. A volte possono volerci giorni e a volte mesi. Inoltre non ha un supporto di sicurezza permanente. Unstable ha il software più recente e cambia molto, di conseguenza può danneggiarsi in qualunque momento. Tuttavia le cose vengono risolte spesso in un paio di giorni e da sempre le ultime versioni dei pacchetti software per Debian. Ma è il concetto di stabilità che deve essere chiarito. Quando una versione di Debian si è etichettata come Stable, non significa solo che è considerata stabile, ma che viene forzatamente stabilizzata. I relativi pacchetti software sono cioè come congelati, non sono più introdotte nuove funzioni, ma solo correzioni di problemi di stabilità e sicurezza identificati successivamente al rilascio. La distribuzione testing raccoglie pacchetti che hanno già superato tanti test e correzioni e in tempi brevi sono destinati a confluire nella versione stable. La versione testing riceve più aggiornamenti della stable, ma inferiori alla unstable. L unstable, detta anche SID, è la versione attualmente in fase di sviluppo e viene aggiornata continuamente. In realtà le politiche di controllo di Debian sono tanto meticolose che molti utenti ricorrono, almeno per il proprio PC, alla Unstable o addirittura alla Testing senza necessariamente incontrare problemi, con il vantaggio di poter usufruire di pacchetti e applicativi più recenti e ricchi di funzioni. Considera infatti che la Stable è usata anche da grandi aziende in data center e soluzioni che richiedono di essere attive ininterrottamente senza che sia tollerato il minimo intoppo, problema di sicurezza o necessità di riavvio. La Stable contiene però versioni datate di molti pacchetti e le versioni adottate per gli ambienti desktop disponibili ne sono lo specchio. Ma sono molto ben testate ed è meno probabile che vi siano riscontrati bug. Debian consiglia di usare la stable su server e in tutte le occasioni in cui sicurezza e stabilità rivestano un ruolo fondamentale. Circa le possibilità di difetti cui il team Debian fa riferimento per le versioni non stable si tratta, semplificando molto, di particolari situazioni in cui un pacchetto software necessiti di aggiornamenti, ma anche nei successivi candidati alla pubblicazione vengano riscontrati bug. In queste fasi, finché i problemi non siano risolti, potresti ritrovarti una distribuzione rotta, come si dice, cioè non completamente integra nelle funzionalità previste. Il mio consiglio è di provare Debian partendo da una versione stable e considerare una delle altre solo se incontri problemi. Ciò che devi sapere dopo le differenze tra Stable, Testing e Unstable sono le conseguenze del legame della comunità Debian con i principi ispiratori del progetto GNU di Richard Stallman. Libero significa che ufficialmente il sistema operativo include solo software con codice aperto, ispezionabile e non di proprietà di privati, e deve essere modificabile e ridistribuibile alle stesse condizioni con cui lo hai ottenuto tu. In pratica però ciò significa che non troverai negli archivi software della versione Free, quella ufficiale, driver proprietari per far funzionare certe schede di rete wifi, schede video e altre periferiche, che potrebbero quindi non funzionare complicandoti il cammino. Anche alcuni cosiddetti codec per riprodurre diversi formati di file multimediali, gratuiti ma non liberi, non sono presenti negli archivi della versione Free. Potrebbe quindi non essere la scelta giusta per un principiante mosso da motivazioni più pratiche. Ma non tutti sanno che esistono anche versioni di Debian non ufficiali, per motivi di fedeltà ai principi ispiratori, che integrano nativamente anche software o parti di software non aperti e non liberi, come Ubuntu ed altre. Sono le versioni chiamate non free. È una di queste che io consiglio ad un principiante di Linux. Se clicchi frettolosamente sul punzantone per scaricare Debian dalla homepage, si avvia infatti automaticamente lo scaricamento di una cosiddetta immagine ISO della versione stable, free e con installazione via internet. Ma come dicevo, non credo che questo sia l'approccio più semplice, e neppure l'approccio della installazione via internet lo è. Entra piuttosto in questa pagina web e troverai una cartella contraddistinta dalla dicitura Live, con l'ultima versione stable rilasciata. Un sistema operativo che consente sessioni Live, come Ubuntu o Linux Mint, ha un'utilità enorme perché consente una prova dal vivo del sistema operativo completo anche senza installarlo su hard disk. Oltre a capire come si presenta e funziona il sistema operativo, puoi scoprire in anticipo se tutte le componenti hardware funzionano correttamente. Ho già pubblicato un video su come verificare la compatibilità con Linux di un PC prima di installare proprio con una sessione live. Le immagini live non free, inoltre, sono già dotate di un ambiente desktop, di driver e software di terze parti e tanti programmi utili per essere subito operativo. Si colma così un grande divario con altre distribuzioni considerate più semplici, anche perché l'utilità di installazione delle versioni live è ben più semplice ed intuitiva di quella dell'installazione via internet. Nella maggior parte dei casi la cartella in cui devi entrare sarà quella contrassegnata per architetture AMD 64, cioè 64 bit, e poi in ISO Hybrid. L'unico dubbio che resta prima di scaricare il file giusto tra i tanti è quello di quale tipo di ambiente desktop predefinito desideri. La scelta più naturale sarebbe la versione GNOME, parte del progetto GNU Linux originario. GNOME è un ambiente favoloso, ma come per Ubuntu, che pure lo adotta, non è una delle cosiddette metafore desktop più vicine ad altri sistemi commerciali e se questo da un lato può essere un grande pregio, dall'altro potrebbe risultare meno intuitivo nell'utilizzo. Entriamo su questioni di preferenze ed esigenze personali, e se già usi Linux forse avrai trovato un tuo ambiente desktop preferito. Io potrei suggerirti di valutare la versione KDE, Cinnamon e Mate per un impatto medio sull'hardware e un ambiente più simile a quello di Windows. La versione con desktop XFCE è molto leggera e può far sentire a proprio agio anche utenti provenienti da macOS. Io ne ho provate diverse, ma da utente di Linux Mint e del suo ambiente nativo Cinnamon è questa che prediligo, perché mi fa sentire a casa. Come molti altri utenti di Linux, mi basta aprire il file manager di Linux Mint e cliccare con il pulsante destro su un file ISO per trovare l'opzione Crea penna USB avviabile ed avere pronto in due minuti un supporto per avviare e installare distribuzioni GNU Linux differenti su computer di ogni tipo ed età. Se invece adoperi Windows, ti consiglio utilità come Etcher o Rufus per preparare adeguatamente la chiavetta USB. Non mi dilungo, ma puoi anche vedere il mio video preparare l'installazione di Linux Mint insieme a Windows se vuoi indicazioni supplementari su questi aspetti. La più grande novità di Debian 11 rispetto alla versione 10 è l'adozione di un kernel molto più nuovo e con supporto a lungo termine, quello 5.10 LTS. Il cuore del nuovo motore Linux di Debian sarà supportato ed aggiornato infatti per 5 anni dal suo rilascio e ovviamente la compatibilità hardware è enormemente allargata rispetto alla versione prevista in Debian 10. Ci sono 59.000 pacchetti software disponibili per Debian 11.1 e oltre 11.000 sono stati aggiornati con l'ultimo rilascio. Trovi LibreOffice 7, Firefox 78 nella versione ESR, cioè con supporto esteso, Gimp 2.10.22 e tanti altri che puoi scoprire nelle note di rilascio e in altre recensioni, quindi non mi ripeto. Quando avvii un supporto live con Debian puoi usarlo per fare qualunque cosa o solo provarlo e infine procedere all'installazione, che potresti trovare molto simile a quelle di altre distribuzioni facili. Niente male, vero? A fine installazione, dopo il primo avvio da hard disk, la prima verifica da farsi è quella di aprire software e aggiornamenti per verificare i collegamenti della tua installazione con gli archivi software, i repository, e assicurare che siano attivi i segni di spunta sulle liste non free e contrib, per essere sicuro di integrare anche software o parti di software con componenti non liberi. Se incontri problemi durante l'aggiornamento successivo degli indici software, come è successo a me, apri il file manager, partendo dalla radice del file system, poi in etc e poi su apt. Apri il file manager su tale percorso con privilegi di root ed apri il file sources.list. Fai riferimento a questa pagina web e identifica gli esempi di fonti software da impostare per collegare la tua installazione anche ai software non liberi. Copia e incolla nel file sources.list tutte le righe, salva e sei a posto. Successivamente puoi impostare azioni automatiche per il controllo, scaricamento e applicazione di aggiornamenti. Partendo poi dall'applicazione software scoprirai il programma grafico per la consultazione e installazione con un clic dei programmi previsti per la tua versione. Qui potrai applicare immediatamente gli aggiornamenti rilasciati successivamente alla pubblicazione del file ISO. Un'altra operazione che svolgo immediatamente è quella di dotare l'installazione di un programma grafico per la gestione del firewall che è già integrato. Una volta installato, aprilo, leggi le indicazioni e attiva il firewall con l'interruttore. Lascia le altre opzioni come sono o imposta un profilo lavoro o pubblico in luogo di quello casa a seconda degli scenari in cui ti connetterai ad internet. Ho accennato al fatto che Debian integra nei propri archivi della versione stable programmi spesso in versioni più datate rispetto a quelle disponibili per altre distribuzioni GNU Linux ma tale limite è facilmente superabile, integrando tra le fonti software anche quelli degli archivi Flatpak di FlatHub. Se non sai cos'è un Flatpak, si tratta di una modalità di distribuzione di software che consente di ricorrere alle ultimissime versioni dei programmi rilasciati senza creare conflitti con quella eventualmente disponibile negli archivi ufficiali o con le componenti del sistema operativo da cui questo dipende. Il file Flatpak è molto più pesante, ma la ragione è che esso integra anche componenti secondari dell'installazione in una versione certamente funzionante con il Flatpak. Per integrare Flatpak fai riferimento alla pagina ufficiale con le indicazioni per Debian, oppure se hai fretta apri una finestra di terminale e digita sudo apt install flatpak. Se hai scelto la versione GNOME, CINNAMON o MATE di Debian, ti consiglio di aggiungere poi da terminale i plugin per una migliore integrazione di Flatpak. Usa questo comando. L'ultimo comando serve ad integrare le versioni Flatpak dei programmi disponibili nel centro software. Incollalo nel terminale. Ogni volta che nel centro software troverai un programma presente sia negli archivi di Debian che in quelli di Flathub, ti verrà mostrata la scelta su quale di essi installare. Con Flatpak integrato in Debian Stable si colma così anche un grande divario con altre distro quanto a disponibilità di software. Se il tuo computer prevede una scheda grafica Nvidia, il driver va installato separatamente. Ma bastano pochi passaggi e sono anche semplici. Poi potrai sfruttare l'accelerazione hardware con Debian. Il primo passaggio è quello di scaricare informazioni legate al kernel per l'installazione del driver. Nel caso più comune delle architetture a 64-bit, ti basterà digitare in un terminale questo comando. Adesso dobbiamo installare una utilità che rileva il modello della tua scheda grafica e identifica il driver appropriato da applicare digita sudo apt install nvidia detect. A fine installazione, nel terminale, avvii l'utilità semplicemente digitando nvidia detect. Il risultato della verifica viene mostrato. Il driver previsto non sempre è aggiornato quanto quello fornito contemporaneamente da NVIDIA, ma mi preoccuperei solo se incontri problemi dopo averlo installato, perché la questione si fa un po' più complessa fai eventualmente riferimento al wiki di Debian sull'installazione delle schede grafiche Nvidia. Adesso puoi comunque installare il driver previsto con questo comando. Durante l'installazione riceverai probabilmente un avviso che ti spiega che il nuovo driver va in conflitto con quello open source previsto per impostazione predefinita, ma che basta riavviare il PC quando terminato. Premi quindi invio per confermare l'ok. Ok. A fine installazione e dopo il riavvio troverai nel menu applicazioni anche l'utilità grafica Nvidia settings che ti consente di monitorare e impostare profili software per gestire al meglio la scheda Nvidia. Questo mio doveroso e sentito riconoscimento a Debian e alla sua comunità, fatto in parte di chiacchiere teoriche e in parte di tutorial pratico, avrebbe lo scopo di avvicinare ulteriormente principianti di Linux ad una distribuzione che potrebbero non prendere in considerazione o che potrebbe scoraggiarli da subito. Con l'immagine ISO suggerita automaticamente da Debian per il download, io stesso con un portatile che da anni a questa parte non ha avuto mai alcun problema hardware con alcuna distribuzione Linux, ho dovuto collegare un mouse perché il touchpad non funzionava e neppure la scheda di rete Wi-Fi era funzionante. Questi aspetti non fanno bene alla diffusione di Debian nei computer dei meno smaliziati, ma spero di aver fornito elementi utili per colmare il divario e invogliarti a prenderla in considerazione. Ho sorvolato sulle buone ragioni per passare a GNU Linux proprio con Debian perché le trovi ovunque e non solo nelle FAC. ed ho necessariamente limitato quanto possibile la lunghezza di questo tutorial trascurando tanti aspetti e trattandone altri con un inevitabile margine di superficialità. Gli argomenti sarebbero infiniti e se non sei pigro puoi approfondirli in autonomia, perché forse ancora un po' caotici, ma il sito web ufficiale ed il wiki sono miniere di informazioni utili e chiare tutte in italiano. Ciò non toglie che Debian sia tra le distro più amate dai suoi utenti, leali da non credere. Serve un minimo di esperienza e anche il desiderio di farne ma anche principianti che non incontrino problemi hardware, risolte questioni iniziali si dichiarano soddisfattissimi. La nuova versione di Debian è un passo avanti eccezionale rispetto alla precedente, proprio su questi aspetti, e non vedo l'ora di scoprire come questa nuova versione sarà utilizzata come base da altre distribuzioni che da essa derivano. Se a differenza di me sei davvero esperto di Linux, i tuoi commenti saranno utilissimi a me e alle informazioni che potrò migliorare per gli altri. Ti invito a visitare la pagina del blog il cui indirizzo metto nella descrizione perché è lì che trovi tutti i link e puoi fare il copia e incolla dei comandi. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti rimando alla prossima pubblicazione. Ciao!